Abbiamo Tiziano Pesce, presidente della WISP nazionale. Ciao Tiziano, ben ritrovato. Buongiorno Ugo, ciao no. a tutti, grazie. Permettimi di farti uno scherzo, una battuta. C'ho qua il secolo XIX, siccome io sono qualche anno che manco da Genova, diciamo 22 anni. Ma lo fanno questo tunnel qui al posto della sopraelevata o è la solita nelinata che viene detta ogni tanto? credo che sia la solita la seconda dip, che hai detto no, va, parte, va bene le battute dai possiamo concedere anche questa battuta da genovesi ho certo, ma, sentito ma con... in rassegna stampa mm. pochi minuti fa eh. con, con te l'ho eh. letto sulle, sulle, eh, sulle prime pagine ma anche questa evidentemente questa perché c'è un, decimo, decimo, no, un però, bisogno no. di togliere la sopraelevata che l'hanno messa lì un po' davanti al mare ma questo insomma eh. si, è, si è capito da tempo veniamo alle cose serie le pillole di movimento perché la prima cosa che mi ha colpito di questo 2022 con la WISP, che vabbè, ogni giorno sfornano, sembra un negozio, sforna ogni giorno delle, delle cose bellissime, importanti, però le pillole di, mov di movimento ehm, è veramente una cosa che ti fa capire la vicinanza proprio con il territorio, con le persone. Ci racconti di più, Presidente? Sì, Ugo, grazie, proprio così, un eh, progetto, una campagna che, che nasce proprio in casa, in casa WISP, nasce ormai dieci anni fa con l'esperienza innovativa, pilota, promossa dal comitato WISP di eh, Bologna, infatti l'altro ieri eravamo proprio a Bologna eh, a presentare nazionalmente questa nuova campagna e quindi da progetto territoriale diventa oggi una vera e propria campagna eh, nazionale che andrà a coinvolgere una vasta fetta del nostro territorio nazionale 31 comitati territoriali dell'ampia rete associativa WISP, ben 235 comuni 370 associazioni e società sportive a me piace definire pillole di movimento iniziando a sottolineare come sia una campagna di comunicazione quindi doppiamente sì. grazie per l'attenzione anche che Radio in blu mette su questo eh, progetto. Poi una campagna di sensibilizzazione e, e poi una campagna proprio di promozione dell'attività eh, fisico-sportiva. Perché sostanzialmente, grazie all'alleanza con le reti delle farmacie di Feder Pharma, del gruppo Lloyd Farmacia, eh, cittadine e cittadini di ogni età potranno recarsi nelle farmacie. Eh, a tal proposito abbiamo lanciato anche una web app che si collega al nostro sito, semplicemente, molto semplicemente all'indirizzo pillole di movimento.wisp.it, eh, si troveranno tutti i dettagli del progetto, le attività offerte e soprattutto dove ritirare ecco, eh, un coupon gratuito che permetterà di eh, praticare per un mese attività fisico-sportiva gratuita. Ce n'è veramente per tutte... E per tutti i gusti, eh, non ci sono scuse al di là insomma, di questo eh, periodo un po' particolare per mettersi in moto, per eh, così, lasciare, lasciarsi Una... mh, affascinare anche un po' dall'attività sportiva Proprio così Ugo, un eh, ventaglio di oltre 1200 attività dalle più tradizionali eh, attività di palestra fino alle discipline orientali passando per le danze, il ballo le attività all'aperto, ma anche le attività in acqua, perché eh, attraverso le 370 associazioni e società sportive coinvolte le attività verranno appunto promosse in qualsiasi luogo sportivo, palestre, piscine e quella splendida palestra a cielo aperto che è il nostro territorio. Pillole di movimento, appunto parlavo di farmacie, pillole di movimento perché abbiamo voluto diciamo così utilizzare una scatola simile a quella dei più classici farmaci eh, da banco, ma questa scatoletta non contiene farmaci, o meglio, contiene farmaci speciali, farmaci del movimento. Contengono, mm. Queste scatolette contengono un bugiardino che dà tutte le indicazioni sul come praticare attività eh, fisico-sportiva collegato appunto alla web app, ma soprattutto dà tutti i riferimenti territorio per territorio per contattare le associazioni e le società sportive dove praticare questa eh, attività. Fondamentale, lo sottolineo, eh, il supporto e il finanziamento del Dipartimento per lo Sport, eh, della Presidenza del Consiglio eh, certo. dei Ministri. Lo sottolineo perché ovviamente è fondamentale per questo progetto, per sostenere questa campagna, ma è fondamentale, importantissimo come segnale eh, di come eh, il governo centrale ecco, in questo momento e consideri lo sport sociale consideri lo sport di base e come sai bene c'è sempre il nostro obiettivo che non tralasciamo quello di arrivare in questo paese e finalmente speriamo prima possibile a un vero e proprio riconoscimento legislativo proprio del valore sociale. Fusse sport. che e fosse questo questo la caso... volta buona, esatto. <ride> lo e diciamo sempre, come Andagio. prevenzione e promozione eh, della, no, no, no. della salute. Senti, abbiamo ancora proprio due minuti, questo 2022 inizia sul fronte del Covid ancora con grandi punti di domanda, però due anni ci hanno insegnato qualcosa anche a resistere, a far di conto. E seppure nelle difficoltà riuscire comunque ancora ad offrire qualcosa a chi vuole naturalmente fare lo sport Sì, assolutamente ancora una volta dobbiamo ringraziare le decine e decine di migliaia di dirigenti, di tecnici di operatori, di volontari che hanno reso possibile in questi due anni quello che sottolineavi Hugo. è evidente siamo nel pieno della quarta ondata, le associazioni e le società sportive si sono tutte organizzate al meglio per ripartire dopo la stop, eh, diciamo così, delle festività natalizie per ripartire con le attività in gennaio e eh, lo hanno fatto, tutte le attività stanno ripartendo, però eh, non possiamo ecco, che eh, ricordare quante siano però anche le associazioni e le società sportive che hanno difficoltà proprio certo. a... Eh, a tenere le associazioni in piedi a tenere cioè, i il colpo c'è stato è stato duro anche nello sport naturalmente assolutamente lo stiamo sottolineando molto in questi, in questi giorni tutto il tema dei costi, delle gestioni pensiamo soprattutto ai sodalizi sportivi che gestiscono impianti mm. eh, in questi giorni importanti città metropolitane eh, tra cui Bologna, Firenze ma insieme anche a Roma Capitale hanno eh, riportato eh, all'attenzione anche del governo della sottosegretaria dello Sport e Vettali, proprio il tema delle, della gestione degli impianti legato soprattutto a un'altra un situazione molto pesante con cui dobbiamo letteralmente fare i conti appunto in questo gennaio il rincaro esorbitante dei costi dell'energia dell'energia elettrica e gas eh, associazioni che gestiscono impianti sportivi nel maggior parte dei casi impianti pubblici quindi chiediamo eh, un, un aiuto, un sostegno anche da parte di tutte le amministrazioni pubbliche soprattutto le amministrazioni eh, comunali eh, c'è cioè il rischio che tantissime associazioni e società sportive siano costrette veramente a restituire le chiavi come queste. Speriamo, di no, speriamo di no, Tiziano. Eh, ci torniamo anche su questo. Eh, grazie davvero al presidente WISP nazionale Tiziano Pesce perché veramente riesce sempre a darci un quadro no, di questa bella cosa che è lo sport di base che posso dire è alla base anche di questo nostro appuntamento del sabato. Tiziano, grazie. Grazie, grazie Ugo, grazie a voi.